Quando si avvicina l'estate, a volte sentiamo le persone che iniziano a dire ho bisogno di andare in vacanza, devo andare in vacanza per scaricare lo stress, ho accumulato troppo, non ce la faccio più, impazzisco se non vado in vacanza. Quando iniziamo a sentire le persone parlare in questi termini, a volte sembra quasi che ne parlino con assoluta certezza, come se non mettessero per niente in dubbio questa loro affermazione, come se fossero convinti che la soluzione è al loro stress sia ad andare in vacanza e per questo quindi ho pensato un attimo di soffermarmi su questa cosa e provare a valutare se magari è possibile mettere un po' in dubbio questa certezza che forse non funziona poi tanto come a volte si pensa perché quando si pensa in questi termini all'argomento dello stress a volte forse si fa un po' di confusione su che cosa sia lo stress ed è una confusione comprensibile, visto che poi l'idea stessa di stress è relativamente recente, cioè da eh, meno di un secolo, dal 1930 più o meno, che si parla di stress. È un argomento che nasce in biologia. È un concetto che è stato utilizzato quello dello stress quando si studiavano quindi gli esseri viventi, sia partendo da quelli unicellulari che da quelli complessi come, come noi, come eh, le persone. e È stato un concetto utilizzato, quello di stress, per descrivere quello sforzo che tutti noi facciamo per ritornare o per preservare il nostro equilibrio. Cioè ogni volta che succede qualcosa, un qualunque accadimento, un qualunque cambiamento che va in qualche modo a mutare la nostro, il nostro equilibrio, quello che succede è un nostro tentativo di ritornare a quell'equilibrio stressandoci. Quindi non serve poi per ragionare su questo, andare a fare ragionamenti chissà quanti complessi. Si può anche ragionare su cose molto semplici, come per esempio l'appetito. Cioè avere appetito e desiderare saziarsi è per esempio un problema su cui proviamo a trovare una soluzione per ritornare a quella sensazione precedente all'appetito, cioè quando non avevo ancora fame. Perché io mi penso come una persona tendenzialmente che non ha appetito, non come una persona che sta con il suo appetito e se lo gestisce e ci, si vive, ci vive bene. E quindi in questo senso lo stress in quel caso è il cosa mangio, quando lo mangio, posso permettermelo, dove lo recupero, se fosse un contesto naturale come magari quello di un lupo che si vuole nutrire e va a caccia, allora in quel caso c'è tutta quella fatica, quello stress nell'andare a cacciare, nel trovare la preda, nel cercare di raggiungere il pasto, mentre invece in, per la maggior parte delle persone probabilmente invece spesso la fatica necessaria per nutrirsi è quella di andare in cucina, aprire il frigorifero e prendere quello che trovano. Questo quindi è un'ottima dimostrazione anche del come lo stesso problema poi può portare a due livelli di stress molto diversi tra lo stress che esiste nell'andarsi a procacciare del cibo in natura e quello dell'andare ad acquistare al supermercato o di trovarlo direttamente in cucina sono due livelli di stress molto diversi a un problema identico che stiamo affrontando quindi con la stessa soluzione cioè ho fame e mi sfamo è importante quando si parla di stress avere chiaro che però lo stress, quindi, non è il problema, non è l'aver fame. Lo stress è il come mi sfamo. Lo stress è come risolvo il problema. Quindi, in qualche modo, quando noi stiamo dicendo che sono troppo stressato, ho bisogno di una vacanza, sto dicendo anche che ho bisogno di allontanarmi dai miei problemi così da sentirmi meno stressato. Ma così facendo, quindi, sto anche ragionando sul fatto che sto andando a prendere distanze dal problema, che però non è lo stress lo stress non è i miei problemi del mio quotidiano, lo stress è il modo in cui gestisco i problemi nel mio quotidiano, è molto diverso ed è una distinzione importante che però non toglie il fatto che poi andare in vacanza generalmente ci fa stare un po' meglio cioè è un buon modo anche per alleviare temporaneamente perché no un po' proprio stress. stress ma è importante che abbiamo chiaro il motivo per cui questa cosa allevia lo stress cioè non è che Andare in vacanza, quindi, effettivamente, meccanicamente produce questo. Andare in vacanza, a volte, ci allontana dal nostro quotidiano. Partiamo, andiamo al mare, andiamo in montagna, andiamo dove ci pare. Il fatto sta che, quindi, a spostarci, anche fisicamente, a volte ci permette di spostarci da alcuni problemi che tendiamo a gestire in un modo stressante. E quindi, in questo senso, quando siamo in vacanza, a volte siamo meno stressati, ma non tanto perché la vacanza di per sé ci allevia lo stress, ma perché smettiamo di mettere in pratica quelle reazioni, quelle soluzioni che ci stressano. E infatti poi alcune persone riescono ad andare in vacanza ed alleviarsi il proprio stress, altre persone vanno in vacanza e si portano dietro i loro problemi, continuano a pensare alle questioni che devono affrontare nel quotidiano, non staccano mai la testa, a volte magari, anzi affrontano i problemi nuovi che magari gli imprevisti che capitano durante la vacanza con gli stessi approcci che utilizzano nel quotidiano e quindi finiscono per stressarsi anche durante la vacanza non tanto perché la vacanza sia stressante ma perché sono loro che sono stressati e quindi quando succede questo andare in vacanza non diventa più una buona soluzione al proprio stress ma diventa soltanto un altro contesto in cui stressarsi a volte c'è il rischio che anzi la vacanza possa risultare stressante quando frattendiamo un po' queste cose tanto che poi magari per alcune persone anzi fortunatamente porti a un lieve benessere a un sentirsi sollevati e poi quando tornano dalla vacanza si ritrovano con i soliti problemi, con le solite difficoltà senza aver messo in cantiere qualche soluzione nuova, qualche nuova consapevolezza e così facendo si ritrovano a ritrovarsi nuovamente stressati nel quotidiano e a fare un pensiero che può essere un po' pericoloso a volte può capitare di fare quel pensiero sul io non sono davvero questo il mio quotidiano, io sono quella persona delle vacanze, sono una persona che ama viaggiare, sono una persona che morirebbe se non viaggiasse. E quando capita di fare questo pensiero ci siamo creati una nuova fonte di stress. Perché a questo punto il mio equilibrio, il mio stato base che io voglio recuperare, che quindi mi stresso per recuperare, non è il mio quotidiano tendenzialmente sedentario, perché la maggior parte delle persone fanno uno stile di vita sedentario, ma piuttosto diventa un'idea vacanziera che però forse per la maggior parte delle persone non è realistica rispetto al proprio quotidiano in quel caso quindi ho appena creato l'idea tanto non che la vacanza sia un modo per alleviare il mio stress ma che il fatto di dover essere in vacanza finisce per stressarmi ulteriormente farmi essere una persona stressata che non sa stare nel proprio quotidiano E quello è un ulteriore problema è un problema tra l'altro quindi prodotto non tanto dagli eventi ma dal modo in cui li affrontiamo. E a volte potremmo anche tendere un po' a quella eh, seduzione del provare a costruirci un nostro castello di certezze che ci tuteli in qualche modo dal non avere troppe variabili e quindi dello stressarci di meno. Quando pensiamo che siano i problemi a essere la fonte dello stress e non il nostro modo di gestirli possiamo cercare di limitarli il più possibile in modo tale quindi da essere poi un po' meno stressati. Questa cosa però tendenzialmente non funziona. Consideriamo che poi l'andare in vacanza poi è un'abitudine che per una certa parte della popolazione poi è una cosa totalmente naturale, cosa fatta magari fin da piccoli, abituati a farla, conoscendo persone che lo fanno sempre, e quindi vivendolo come una cosa naturale. L'estate si va in vacanza. Per altre persone nel mondo, per la maggior parte delle persone, l'estate non è questo, l'estate non è andare in vacanza. La maggior parte delle persone nel mondo non va da nessuna parte. Fa la propria vita e in modo più o meno agiato riescono a tirare a fine mese quando si parla di una vacanza si parla comunque di una parte del mondo dove c'è più benessere ed è paradossale che maggior benessere a volte possa portare a un maggiore stress il fatto è che appunto lo stress è dato dal gestire i problemi e pensare di dover gestire più cose o di avere a volte troppe soluzioni o soluzioni non, non funzionali per gestire i problemi, ci potrebbe far pensare che averne di meno, avere meno alternative, avere un po' più di certezze potrebbe essere funzionale, ma non è così. Avere solo poche certezze rischia di essere drammatico. Cioè, per chi, per esempio, non è mai stato in vacanza e non ha mai pensato di potersi permettere una vacanza, ci sta che in quel caso. L'idea di non andare in vacanza non diventava neanche un possibile problema e quindi non era stressato per quello. Ma avere meno alternative di solito tende a peggiorare le cose. Consideriamo che per esempio un altro esempio di stress che potrebbe essere utile è quello della tossicodipendenza. Cioè per esempio il tossicodipendente eh, per esempio, crea la sua idea di naturalezza, di equilibrio intorno all'uso della propria sostanza. E quindi a quel punto è convinto che essere fatto corrisponde alla propria normalità e quindi lui spesso si stressa, no? in italiano è lo sbattimento, in inglese è il craving, il far fatica per recuperare la propria dose per poter essere ancora nell'equilibrio solito, nell'equilibrio di essere sballato, si tratti di cocaina, si tratti di eroina, di marijuana, di sigarette, di dolce la crema, si tratti di un vestito nuovo, qualunque cosa sia quello stress spesso è proprio legato a delle soluzioni poi forse poco funzionali ma in cui crediamo ciecamente e piuttosto che cedere a quella lusinga della certezza potrebbe essere utile invece iniziare magari un po' a dubitare delle nostre soluzioni a dubitare dell'idea, quando ci sentiamo troppo stressati, a iniziare a dubitare dell'idea che quegli argomenti debbano per forza essere gestiti a quel modo forse quella non è una buona soluzione forse potrebbe essere utile iniziare a pensare di gestire queste cose in un modo magari un po' più morbido a volte scegliendo quello, altre volte scegliendo altro eh, non facendo di quello la propria unica alternativa e non sto parlando ancora delle delle tossicodipendenze ma sto parlando anche di argomenti molto più, più leggeri, perché no? anche perché un altro esempio, ce ne potrebbero essere infiniti ma un altro esempio che forse non si può non trattare parlando di stress è quello dei disturbi post-traumatici dove capita che alcune persone soffrano e vivano delle esperienze drammatiche molto dolorose ma al contempo il disturbo strammatico non è dato dall'esperienza drammatica è dato dal modo in cui quella persona ha reagito all'esperienza drammatica arrivando poi o a una soluzione troppo forte, troppo dolorosa da cui non riesce più a sbloccarsi e continua a applicare in contesti che non c'entrano più nulla o dal non riuscire poi a reagire in qualche modo e rimanendo bloccati in un riaffrontare quel problema eh, senza delle soluzioni, senza dei modi di uscirne, non riuscendo a reagire in un modo che ritene soddisfacente. Lì l'aspetto traumatico è questo, non è l'evento che è comunque è doloroso, ma è come gestisco quel dolore, quello dello stress. Appunto, avere soltanto poche alternative o essere troppo certi del fatto che quel modo che stiamo utilizzando, di cui a volte magari non ci rendiamo neanche conto, sia l'unica cosa che possiamo fare, quello è un problema, quello è una cosa che tende a non funzionare, e anzi è una cosa che vale la pena provare, quando ci accorgiamo di essere troppo stressati, provare ad affrontare, non tanto andando in vacanza, che perché no, ci sta andare in vacanza per divertirsi, per rilassarsi, per stare un po' bene, se ce lo si può permettere, perché no, ma piuttosto dopo o prima o durante la propria vacanza, cercare anche di Ascoltare quel campanello d'allarme che arriva dal sentirsi troppo stressati e provare a prendere quello come un ottimo motivo per chiedere aiuto, come un ottimo motivo per iniziare a ragionare sul fatto che forse quello stress è importante iniziare a pensare di affrontarlo in qualche modo. E anche quando sentiamo parlare di stress, a volte capita di sentire parlare di accettazione, no? Che tra l'altro anche. L'idea di accettazione a volte, a volte viene proposta come una soluzione a tutto sondo, no? come se accettare sarebbe, risolvesse tutto. Accettare significa dire di sì alle proposte, dire di sì a quello che la vita ci offre, però gestire lo stress non significa dire di sì a tutto quello che ci accade. Tornando all'esempio di prima, se accettassi tutto significherebbe che quando ho fame potrei accettare l'appetito e quindi non tentare di sfamarmi, che è un buon modo per morire di fame. Quindi, non è quella la soluzione a tutto tondo non è la cosa da utilizzare in ogni dove in ogni momento ma è un qualcosa da sapere utilizzare a volte su alcune questioni magari potrebbe essere relativo alle vacanze potrebbe essere il fatto che a volte non ci si riesce andare o a volte non ci si riesce andare quando si vorrebbe o a fare la vacanza che si vorrebbe oppure comunque potrebbe essere un trovare delle vie di mezzo sul come e quando ritagliarsi tagliarsi dei piccoli momenti per staccare un po da quello quotidiano senza bisogno di fare grandi cose ma Trovando questo concetto accettare è una delle possibilità è un'alternativa ma non è l'unica anche lì credere ciecamente solo in quell'alternativa rischia di essere un ulteriore problema Ci siamo spostati da una certezza a un'altra e quindi così abbiamo creato un'altra un difficoltà quello che serve è ragionare criticamente e valutare di volta in volta se quanto come dove perché affrontare le cose iniziare a costruire un pensiero critico rispetto alle questioni, a rifiutare magari le soluzioni un po' troppo immediate, un po' troppo eh, dirette, ovvie rispetto alle cose, e al contempo riuscire, nonostante questo, a impegnarsi nelle decisioni che si prende. Quando ci si prende una decisione, riuscire a impegnarsi senza dover essere ciecamente convinti di quell'alternativa e mantenendo un sano e ragionevole contatto col proprio dubbio. Col fatto che le cose non sono certe quanto si vorrebbe e forse un approccio di questo genere un po più flessibile un po più morbido ci potrebbe anche aiutare quando ci sentiamo stressati ad affrontare le cose con uno sguardo nuovo senza bisogno di andare in vacanza che poi è una cosa che quindi facciamo non tanto perché ne abbiamo bisogno non tanto perché morirei se non andassi in vacanza non tanto perché non posso farne meno ma piuttosto perché ho qualche settimana libera ho il piacere di andare e perché no a quel posto vorrei vederlo prendo e vado che è un discorso molto diverso dal non ne posso più ho bisogno di staccare forse potrebbe essere utile iniziare a costruire una cultura della vacanza anche diversa da quella che a volte si sente dire ma che è una cultura che però si può basare credo soprattutto su una cultura dell'emotività e dello stress che sia più realistica di quella che a volte viene, viene proposta il che non significa eh, considerare lo stress come una cosa che c'è o non c'è, che va gestita o non va gestita o altro ma iniziare a ricordarsi perlomeno che cos'è lo stress non sono gli eventi non è quello che ci accade ma è il modo in cui noi reagiamo e su quello noi abbiamo un grande margine per poterci lavorare su detto questo poi, a prescindere da tutte le riflessioni sullo stress Direi che si può anche concludere con buona estate 2019 a tutti.